Grazie Presidente, cercherò di essere brevissima anche se eh, il tema è molto importante, e le edicole sono eh, di fatto eh, state stracciate dalla Bolkestein e questo grazie anche alla loro peculiarità che non può ricondurle a qualsiasi altro tipo di commercio eh, con occupazione di suolo pubblico. E sono peraltro un un settore in enorme crisi in profonda crisi e, e, però abbiamo il problema che eh, la città di Roma è una città estremamente complicata e che in determinate zone comunque ci sono eh, dei dettami dati anche dal tavolo del decoro per cui bisognerebbe, eh, bisognerebbe mantenere il decoro ma anche cercare di non vessare ulteriormente questo settore che eh, veramente non, non ce la fa più in nessun modo. Allora Il, il discorso è questo, già è un, eh, ci sono stati degli incontri tra l'assessorato e, e i sindacati, noi chiediamo proprio che ci sia un tavolo con i sindacati che nel frattempo si eh, possano eh, sospendere eh, diciamo, le deliberazioni oppure le le mh, decisioni assunte relativamente alle edicole in modo da eh, poter fare anche un tavolo con la polizia locale e i municipi per evitare le delocalizzazioni inutili e la problematica è anche questa, le edicole stanno sul nostro territorio, svolgono una funzione importante e sono un punto di riferimento per molti cittadini e però molte, molte di queste edicole sono state eh, posate eh, nel momento magari 50-60 anni fa, ma anche 30 o 40 e quando sono state eh, diciamo, eh, messe in opera eh, i proprietari della licenza hanno dovuto anche prendere la proprietà del manufatto, del manufatto ma anche le, avere un'edilizia, eh, aspetti che non mi ricordo il nome, una... Vabbè, hanno dovuto avere una, un particolare eh, diciamo, permesso eh, anche in virtù del fatto che costruivano, posevano questo manufatto. manufatto. Ora, delocalizzarle vorrebbe dire anche mettere eh, in condizione i, eh, gli edicolanti di sostenere una spesa che è notevole. Oltretutto, molti di questi manufatti sono eh, di molti anni fa e eh, anche il solo prenderli per spostarli potrebbe eh, diciamo, di fatto deteriorarli ulteriormente e render, renderli inagibili e la cosa più importante è che comunque eh, bisogna anche trovare un, eh, un modo per rilanciare questo settore che è in crisi infatti anche questo noi chiediamo e ci sono altre città che stanno trovando delle soluzioni anche coraggiose pensiamo a Torino eh, dove si riesce a fargli fare delle eh, i, i certificati dell'anagrafica eh, oppure altre eh, città che magari concedono loro determinate particolarità ma eh, la cosa più, eh, una delle cose più importanti è che molte di queste ticole, diciamo, sono state post, eh, poste in essere rispettavano il piano del traffico rispettavano il PGTU cambiando il piano del traffico e cambiando il PGTU di da di sapere, andare a adesso sì, delle anomalie, quindi noi chiediamo questa interlocuzione con le, con le categorie sindacali, questo tavolo con eh, la polizia locale e con i municipi per trovare soluzione a queste eh, incongruenze e, e per di sospendere nel, nel frattempo qualsiasi decisione solo per questa categoria che ricordiamo è stata tolta dalla Bolkestein e anche di trovare delle efficaci soluzioni per rilanciarle. Grazie.